Okay. ciao a tutti buonasera aspettiamo qualche minuto troppo bassa okay. cosa che mi dice di fare ecco allora sono in diretta bene spero che, che mi sentiate magari qualcuno mi dà un, un messaggio ok ciao daniela ciao enrico ciao barbara ciao elina ciao filomena ciao anna maria ciao bene allora vedo che mi vedete e mi sentite Anzi, alzo il volume perché poi mi dite che non si sente, già lo so, <ride> che bello ritrovarsi. Si sente benissimo, grazie, Daniela. <ride> Bene, Anna Maria, perfetto, allora, saluto tutti quelli che conosco e che ancora non conosco. Bene, e, questa sera. Eh, sono qui eh, per parlarvi eh, di come diventare equilibristi spirituali eh, come probabilmente sapete mh, io sono ormai eh, dieci anni che mi occupo di registri akashici e, e quindi in questi dieci anni eh, ho avuto l'esperienza meravigliosa di quella che Potremmo definire un'espansione un di coscienza grazie ai maestri e quando parlo di maestri io mi riferisco a coscienze perfette che stanno su un piano eh, diverso da questo ma che stanno anche su questo piano e, prima di iniziare voglio ringraziare anche anna na tamburini per avermi invitato qui e Enrico e Enrico Ballantini che, che appunto che, che è sempre un piacere sentire. Allora, um, stavo dicendo che sono dieci anni appunto che ho, um, che ho, la, che ho la possibilità di accedere ai registri Akashici. Il registri Akashici, lo ripeto brevemente perché l'ho ripetuto mille volte so che voi se siete qui già li conoscete, sono la registrazione di tutto ciò che è, di tutto ciò che è stato detto, di tutto ciò che è stato pensato, di tutto ciò che è stato sentito e che è detto e sentito in questo momento. Quindi quello che sto dicendo, quello che state pensando non è registrato soltanto uh, via web, da Facebook ma eh, è in akasha mm? e eh, quindi i registri akashici sono l'organizzazione di questa grande memoria ah, l'acascia appunto che eh, si suppone sia organizzata in volumi libri o registri akashici e che ogni anima abbia il suo libro altresì detto libro della vita per esempio nella bibbia chiamato così dove viene registrato tutto ciò che accade nella sua evoluzione, quindi attraverso le incarnazioni, tutto ciò che pensa, tutto ciò che sente. Quindi è una quantità di informazioni inimmaginabile e difficile da concepire, ma per facilità noi possiamo immaginarla come un'enorme libreria, un'enorme libreria dove, eh, infinita, dove c'è anche il nostro volume, il nostro libro. Che noi possiamo appunto consultare c'è poi una specie di wikipedia cosmico un'enciclopedia cosmica che sono i registri akashici cosmici dove ci sono le informazioni che non riguardano le anime ma eh, il cosmo appunto gli universi e, e tutto l'infinito um, ovviamente eh, sto parlando di informazione che è eh, accessibile Attraverso una, come dire, una frequenza vibratoria, ehm, perché non è un'informazione scritta veramente eh, che occupa uno spazio fisico, no è una vibrazione, è una, una luce di hm? informazione akashica. Allora, che cosa succede? Succede che in, eh, in questi dieci anni di accesso ai registri akashici, sia per me personalmente, sia per le letture che, che faccio alle persone, cioè a chi eh, attraverso di me mi chiede la lettura del proprio registro akashico, ehm, la coscienza si espande, perché l'informazione che arriva non è soltanto nozione, è proprio una come dire, una formazione, eh? non è informazione, è formazione, come se questa vibrazione, che è una vibrazione altissima, la vibrazione dell'amore incondizionato, imbevesse la persona che legge, che apre i registri. Quindi la conoscenza arriva attraverso l'amore, quindi a furia di fare docce di conoscenza è chiaro che poi eh, la visione cambia. No? Quindi io questa sera, um, okay, questa sera uh, sono qui per uh, parlare un po' di che cosa significa nella vita quotidiana. L'informazione avere la conoscenza. Come ben sapete, eh, sono due anni, ormai anche più di due anni, che noi assistiamo a cose che se ce le avessero dette tre anni fa avremmo detto che eh, non potevano esistere. Assistiamo a una serie di eventi straordinari, eccezionali, cioè proprio uno dietro l'altro, che eh, hanno anche modificato tutte quelle che erano le nostre credenze, i nostri punti di riferimento, Uh, come pensavamo che funzionassero le cose il mondo quindi passato il primo momento di shock perché non ho altre parole almeno per quanto mi riguarda uh, passato il primo momento di shock uh, che voglio dire, ne sono, successi, sono susseguiti altri momenti, qui dalle shock si passa alla rabbia, alla, pa alla paura, a questo, a quell'altro, però um, un po' alla volta dobbiamo renderci conto che uh, questo mondo che noi stiamo vedendo, che in realtà è sempre stato così, cioè ha sempre avuto certe caratteristiche, ma noi non ce ne accorgevamo, quindi... Di buono questo momento di crisi come ogni crisi è che ha tolto un po' i veli, no? cioè tutto si sta manifestando in maniera così eclatante che non possiamo eh, non farci qualche domanda, non possiamo non vederlo, hm? perché comunque la vita è intelligente, eh, non fa le cose a caso. Quindi, se una cosa non è chiara, se la mostra ancora più grande. Questo sicuramente lo avete visto stesso nella vostra vita, no? Eh, se non capisci una cosa ti viene ripetuta, ripetuta, ripetuta finché forse la capisci. Quando, intendo, quando dico capisci non intendo dire che non la capisci perché eh, sei stupido, intendo dire comprendi l'insegnamento che c'è dietro a quel avvenimento. Quindi, in questo periodo è tutto sotto una lente di ingrandimento, è tutto ingigantito sulla terra. Allora noi eh, che cosa ci troviamo a fare? Ci troviamo comunque no, a dover mandare avanti la nostra quotidianità, il nostro vivere. Perché? Perché anche noi non siamo qui a caso. Eh, siamo arrivati in questo preciso momento con eh, un proposito, una missione pre eh, precisa. Di, di questo parlerò mh, più specificatamente tra un po um, quindi che cosa succede che eh, mai, mai come in questo momento noi dobbiamo veramente sviluppare la qualità dell'equilibrista uh, sviluppare la qualità dell'equilibrista spirituale che cosa significa significa che Um, essere qui nella terra quindi nella densità quindi nella terza dimensione quindi nella materia senza però dimenticarci chi siamo mh? e cosa siamo venuti a fare non possiamo permetterci di distrarci adesso i maestri lo dicono chiaramente non possiamo permetterci di distrarci mh? quello che noi abbiamo visto cadere in questi due anni in realtà non è il mondo non è il mondo che non è più come prima è che sta crollando ciò che non è reale ciò che è reale cioè l'essere cioè eh, la vita cioè eh, l'essenza la fonte dio o come vogliamo chiamare non crolla anzi è eterno quello che sta crollando è proprio uh, quello che è fittizio che è creato dall'illusione che è creato dall'ego e, eh, e questa è l'apocalisse di cui probabilmente parlavano no? non c'è bisogno uh, che arrivi un altro uh, un altro oddio Uh, uh, vabbè, no è. <ride> è un altro alluvione, non mi viene il nome ma insomma avete capito, non c'è bisogno, uh, ma c'è invece un gran bisogno di, uh, ecco, forse eh, anche Anna mi raggiunge, ma c'è invece un gran bisogno di uh, appunto rimanere, in equilibrio mm. uh, quindi significa uh, veramente cominciare a, ad aprire ad aprire la uh, visione mm, a tutto ciò che è cioè a uh, iniziare a vedere uh, le cose per quello che sono mm, non per quello che sembrano e non per quello che ci dicono e quando dico ci dicono io mi riferisco soprattutto ai mezzi di informazione che sono totalmente eh, intrisi di ego e del vecchio perciò eh, la nostra informazione deve essere eh, di un altro tipo di un'altra qualità ed è quella che si eh, ha accedendo ai registri Akashici, ma non solo eh. um, vorrei per farvi capire meglio quello di cui sto parlando, perché mi rendo conto che forse anche chi eh, magari mi ascolta per la prima volta potrebbe avere qualche, eh, qualche dubbio, um, diventare equilibristi spirituali significa sviluppare l'equilibrio tra cielo e terra interni ed esterni. Mm? Cioè rimanere radicati a terra ma avere la testa aperta al cielo. Del resto questo è il nostro compito come esseri umani. Um, questo si può fare se noi ci ricordiamo sempre costantemente di chi siamo. E dice ma come? come faccio a dimenticarmi di chi sono? No, la maggior parte di noi non sa nemmeno chi è. Mm? Abbiamo delle idee su noi stessi, abbiamo un nome, un cognome che ci è stato dato, ma profondamente... Non sappiamo o meglio non ricordiamo chi siamo da dove veniamo e cosa siamo venuti a fare sentite che cosa diceva uh, millenni fa ermete trismegisto tot uh, uh, alias ermete trismegisto tre volte nato diceva la crescita di ogni anima dipende prima di tutto dall'accumulo di informazione su tutto quello che la circonda. Cosa significa questo? Non si, non si parla naturalmente di informazione eh, che noi dobbiamo stare attaccati al telegiornale o quello che è tutto il giorno, no? ma si tratta proprio di eh, conoscenza che è diverso. Quindi, eh, l'anima cresce tramite cognizione. Quindi, l'ignoranza, cioè il non conoscere, è stasi allora che cosa significa questo beh se siete qui questa sera è perché siete sintonizzati sulla frequenza della conoscenza altrimenti appunto stareste a guardare eh, la tv mm? eh, la conoscenza eh, è qualcosa che eh, deve essere proprio sperimentata cioè ehm, prima di eh, essere eh, conosciuta veramente una cosa, deve essere sperimentata, altrimenti resta soltanto un'idea, una nozione, come del resto noi stessi. Mh? Abbiamo delle idee su di noi, che magari non sono neanche nostre, che abbiamo ereditato, e spesso non ci rendiamo conto che non corrispondono più a chi siamo veramente, o che non hanno mai corrisposto a chi siamo veramente. Allora la domanda è, ma chi siamo veramente? Siamo spiriti? In un'anima che sta facendo un'esperienza umana l'esperienza umana non è tutta uguale la forza che muove tutto dice sempre tot è lo sviluppo che muove tutto lo sviluppo scusate è un impulso interno verso la cognizione quindi che cosa significa come dicevo prima gli esseri umani non sono tutti uguali pur provenendo tutti dalla stessa fonte perché ognuno è qui per fare un certo percorso per essere per partire dall'essere un essere umano semplice diventare un essere umano cosciente quindi consapevole quindi che comincia a farsi delle domande e comincia ad aprire la visione con lo scopo finale di diventare un essere umano cristico cosa vuol dire cristico vuol dire cristallino vuol dire trasparente vuol dire che è un essere umano che ha è brutta questo termine lavorato per trasformare il piombo in oro um, quindi che cosa succede quando noi siamo incarnati um, molte persone quando vengono a fare le tue da me chiedono questa cosa qual è la mia missione nella vita uh, e io dico sempre eh, la tua missione della vita è manifestarti al 100% che cosa significa significa che noi abbiamo quando ci incarniamo un proposito ed una missione che differenza c'è allora il proposito è quello che siamo venuti a sempre tra virgolette lavorare cioè quelle quegli aspetti dell'esperienza umana che siamo venuti ad illuminare, ad integrare, a comprendere, a sciogliere. Lavorare, cioè, eh, diciamo, compiere il proposito ci porta verso la missione perché la missione è quello che noi siamo venuti a donare agli altri esprimendo noi stessi al 100%. Quindi, cosa significa questo? Significa che l'esperienza umana serve anche per riconoscere la propria appartenenza divina al di là delle storie personali del proprio ego. Un secondo solo. Cioè... Scusate, quindi eh, l'esperienza umana è eh, l'occasione d'oro, diciamo, che l'anima ha per eh, compiere, eh, cioè portare a termine il suo proposito, compiere la sua missione e in questo riconoscere la propria appartenenza divina al di là della sua storia personale e quindi del, del proprio ego. Ce la fa, non ce la fa, non si sa. Abbiamo tante vite a disposizione, abbiamo tante possibilità, l'anima non ha fretta, eh, non dobbiamo fare tutto subito, no? come noi ci siamo abituati a fare, però, dicevo, mai come in questo periodo. È necessario, necessario prendere consapevolezza di chi siamo perché in questo modo se noi riusciamo a capire riusciamo a sentire più che capire che siamo veramente guidati da un qualcosa di superiore verso la nostra missione attraverso il nostro proposito l'esperienza umana è veramente degna di essere vissuta cioè vivere la nostra quotidianità ricordando il nostro proposito è proprio la nostra missione gli antichi conoscevano il proprio proposito le civiltà cosiddette più evolute eh, sapevano bene perché i, le, i bambini fin da piccoli erano educati verso il ricordarsi di sé il capire che cosa erano venuti a fare tutta la comunità spirituale girava intorno a questo quindi non era um, non era un, una cosa cioè la spiritualità non era una cosa che uno fa la domenica perché è domenica Era la vita stessa la spiritualità è la vita stessa quindi mh, non c'era separazione Vita quotidiana e spiritualità erano una cosa sola e questo rendeva le civiltà così avanzate, così sagge, così in contatto, costante con la sorgente di tutto. Quindi, ripeto, conoscere il proprio proposito, i punti su cui dobbiamo, tra virgolette, lavorare è fondamentale. E come si fa a capire il proposito? Beh, a parte che, come dicevo prima, la vita eh, te lo fa vedere, se non lo capisci una volta, la seconda, due, tre, no? Eh, il messaggio è chiaro, no? Fino alle cose estreme, no? Eh, L'incidente, la coincidenza, la cosa che, oh, mi ha fermato perché io non mi fermavo, no? E poi diciamo che derogare il registro Akashi ci aiuta, no? Quindi... Perché, se io ho qualche dubbio qualche cosa, posso eh, chiedere che cosa sta succedendo, che cosa sto facendo ehm, e per dove devo andare. Um, per esempio, quando è che io magari ehm, non sto esprimendo il mio proposito, non sto, ehm, sto deviando dalla mia missione. Per esempio quando uh, io sento che dovrei fare una cosa ma ne faccio un'altra mm? quindi che cosa succede ad un certo livello io so che sento che dovrei esprimermi in un modo ma faccio un'altra cosa e quindi che cosa succede che perdo un po il, il senso della mia missione e quindi anche un po il senso della mia vita e quindi magari perdo la gioia di vivere o comunque mi ritrovo molte persone mi chiedono ma la mia vita no? che senso ha la tua vita ha un senso ha un senso molto alto se è soltanto la tua personalità che si è persa nei meandri della densità ma tu non sei la tua personalità hm? um, questo, questo ci ritorniamo eh, tra un po'. Sto cercando di eh, seguire un po' i miei appunti per, per non perdermi troppo, ma poi sono comunque in qualsiasi momento aperta alle domande oppure le facciamo magari alla fine. Quindi nel momento in cui tu eh, sai che per esprimere, per, per arrivare alla tua missione devi lavorare, quindi devi operare il tuo proposito, lavorare su alcuni aspetti della tua vita, della tua personalità e di illuminarli, tu stai appunto illuminando le tue parti oscure, per così dire, i tuoi difetti, per così dire. E i tuoi difetti, le tue parti oscure, una volta illuminate, diventeranno le tue virtù, diventeranno i tuoi punti di forza, diventerai stupenda e meravigliosa per gli altri, perché essendoci passata attraverso e avendo la tua ombra e avendo tirato fuori la tua luce, quindi avendo trasformato il tuo difetto in virtù, sarai un ottimo aiuto per gli altri. Perché alla fin fine tutti quanti noi siamo in correlazione con gli altri e siamo venuti per sostenerci a vicenda. Non è che è necessario fare una professione di aiuto. Ok. Questo proprio fa parte dell'essere umano. Quindi, in, dicevo, ehm, quando tu ritrovi la tua missione, quando tu riesci a esprimere te stesso al 100%, la tua gioia diviene costante. Quindi è un'illusione che tu, per essere gioioso, per essere contento, devi avere delle cose o devi fare delle cose o realizzare delle opere. O fare dei figli, o questi sono come dire dei plus, degli accessori, ma non sono l'origine della tua gioia. La tua gioia è proprio uno stato dell'essere. Ma quando tu riconosci il tuo essere, quando tu riconosci che sei oltre il tuo nome, il tuo corpo, la tua personalità, che queste sono le funzioni che tu hai per vivere nella terza dimensione. Ma non, ma non ti devi confondere. È vero che possiamo avere personalità più o meno traumatizzate, questo è innegabile, ma la vita spirituale, la spiritualità ti serve proprio per ricordarti che è solo questa storia qui, solo questa incarnazione qui in cui tu hai questi traumi o forse qualche altra, ma tu in origine sei luce. E devi comportarti come luce nel senso non ti devi sminuire non devi dimenticarti di te non devi fare il, il gioco piccolo perché hai avuto una serie di situazioni difficili le situazioni difficili fanno parte della vita ripeto chi più chi meno non siamo tutti uguali però io almeno questo ve lo posso dire ma quante volte nelle letture di persone che hanno avuto vite veramente difficili, viene fuori una bellezza, una grandezza di queste anime? Perché l'anima non è stupida. Se vuole fare un'esperienza e ritiene che quell'esperienza lì, anche se è difficile, la porta dove vuole andare, la fa. E che a volte noi ci, eh, rimaniamo indischiati nell'esperienza, nella densità. No, è proprio una densità questa dimensione qui. Quindi um, la prima cosa da fare per eh, procedere verso l'equilibrio no? in, in questo mare in tempesta è quello di sviluppare una qualità che abbiamo tutti e che è l'onestà. Cosa vuol dire onestà? L'onestà ha due aspetti, un aspetto interno, è un aspetto esterno l'aspetto interno significa eh, quello che tu senti e che pensi mh? quindi internamente verso te stesso quello che tu pensi e senti si esprime poi esternamente con ciò che dici e fai mh? Quindi la prima cosa è essere onesti con se stessi, entrare in contatto con quello che si sente e si pensa e poi portarlo fuori. Se non c'è coerenza tra quello che io sento dentro e quello che porto fuori, non c'è onestà e soprattutto io mi creo della sofferenza. E quando tu pensi una cosa ma poi ne fai un'altra, non è mai una buona idea e se la divergenza è così forte e se tu insisti nel fare delle cose che non vuoi fare e lo sai arriva il corpo a darti un segnale purtroppo non è mai un segnale di solito positivo no perché il corpo cosa fa fa quello che, che può fare cioè magari ti manifesta un dolore o qualcos'altro allora dobbiamo come dire ricordarci che di tutto quanto la cosa più importante siamo noi cioè il nostro cuore questo non è essere egoisti attenzione quando dico che la cosa più importante siamo noi intendo dire che la nostra coerenza la nostra percezione di chi siamo è la cosa più importante perché se noi ce l'abbiamo se noi la rispettiamo se siamo in coerenza con noi stessi poi dopo le nostre azioni le nostre parole arriveranno saranno ispirate da questa coerenza da questa onestà e potremo anche in questo modo veramente essere di esempio e di sostegno agli altri quindi non è un egoismo ci sono io e gli altri che se ne frega no e io mi riconosco, mi ricordo chi sono e riconosco Namaste, il divino che c'è nell'altro. Quindi rispetto me e rispetto l'altro perché rispetto me. E quindi questo ci porta a essere qui, ora, presenti e non distratti. Sono mille le distrazioni che noi possiamo avere attenzione perché eh, c'è la tendenza soprattutto in questo periodo soprattutto da parte della società dei media a ovviamente eh, per degli intenti che non sono eh, di luce a mh, abituarci a guardare gli effetti di ciò che accade e concentrarci sugli effetti No? E, e questo fateci caso, succede anche a noi. No? Magari ho un problema, ho un, ehm, un sintomo anche fisico. Io sto lì a dire: 'Ah, oh, mannaggia, mi è successo questo, mi è successo quell'altro', e vado avanti, avanti, avanti. Ah, sì, poverina, ti è, questo, ti è successo questo. Gli effetti, gli effetti, gli effetti. Ma a cosa serve? A nulla. Molto più interessante, più utile per noi è andare a vedere ok, ma come mai mi trovo in questa situazione? Che cos'è che, che, cos che mi sta dicendo la vita? Che cos'è che devo imparare? Da dove ha origine? Ecco, questo è il lavoro che io in questi dieci anni ho fatto con l'interrogazione ai registi akashici, per esempio. Ma potete farlo anche senza interrogare i registi akashici, basta sviluppare proprio uh, la l'auto l'autoservazione, autoservazione non giudicante, aggiungo, perché se ci autoserviamo e cominciamo a dire, ecco, ma guarda, ma che stupido, ma che qua, che là, lasciamo perdere, abbiamo di nuovo perso il centro, siamo entrati nella storia dell'ego, del critico, eccetera, eccetera. Allora, quando io cerco di magari, eh, spesso mi sento dire, ah eh, vabbè, ma... Eh, questi sono discorsi impegnativi, no? Eh, ma come se la spiritualità è vista come qualcosa di pesante, di, eh, no? cioè, di triste, di, di, di, mentre la vita no? mondana, è allegria, beh, ecco, questa per esempio è un'altra menzogna collettiva da sfatare, perché in realtà eh, lo spirito è spiritoso e molto leggero. Se tu sviluppi proprio un atteggiamento spirituale nella tua vita quotidiana, tu vivi molto meglio. Le cose, non dico che ti scivolano così, ma quasi. Quindi è importante anche capire che non c'è la spiritualità e la vita quotidiana. Eh, Ma io ho cose più importanti da cui pensare. Certo, la tua sopravvivenza, il tuo alimentarti, il tuo coprirti sono i tuoi bisogni, Primari. È certo che te ne devi occupare, ma questo non significa che tu nello stesso tempo non possa coltivare la tua luce. Ovviamente, se voi siete qui stasera si presume che, ehm, che già lo facciate. Mm? Adesso mi fermo un secondo perché voglio guardare se ci sono delle domande. Uh... Ok, come possiamo essere d'aiuto nel rapporto con le anime che fanno difficoltà a uscire dalla rabbia, l'invidia o altri sentimenti di distruzione? Grazie, ottima domanda. Allora, um, soprattutto non dobbiamo, cioè non dobbiamo, um, è sconsigliato um, cercare di spiegare agli altri come devono vivere la loro vita, perché se c'è una persona che è in preda alla rabbia e all'invidia e tu gli dici non dovresti essere invidiosa, guarda che non va bene, eh, con... prendi la tua rabbia e farne qualcosa, io credo che l'effetto che tu produca è aumentare la sua rabbia o eh, comunque eh, non sei, sei d'aiuto. Um, è come se dovessi uh, prendere la cosa da lontano, cioè parti sempre da te, non da te nel senso che gli esponi i tuoi eh, bisogni, perché eh, se la persona eh, esprime rabbia e tu davvero la vuoi aiutare, la prima cosa da fare è farle, è farle capire che la stai ascoltando, quindi che stai ascoltando quella che le, quello che lei dice. Um, L'altra cosa è, eh, se si tratta appunto di una persona che spesso manifesta, per esempio, invidia, eh, cercare di portare la persona a vedere il proprio valore, mh? Eh, la proprie, le proprie qualità, i propri punti di forza e farle capire che ehm, ogni volta che lei si paragona a qualcun altro. Sta togliendo potere a se stessa, mm? nel senso di farle capire che um, potrebbe usare questa energia per valorizzare i suoi punti di forza. Ovviamente poi ogni persona è diversa, quindi magari uno troverà il modo, le parole per arrivare a questa persona. Um, perché le persone hanno invidia? sono cattive no semplicemente perché non hanno eh, la visione del cuore hm? non hanno la visione aperta cioè pensano che eh, gli altri le, le, le altre persone siano di più abbiano di più e a loro manchi qualcosa si spostano quindi nel mondo dalla scarsità dalla mancanza perciò quando tu ti senti mancante di qualcosa chiunque ha più di te e quindi tu soffri il punto è invertire il processo è chiaro poi dipende dalla consapevolezza di ogni persona lo ripeto non siamo tutti uguali nel senso che non siamo tutti allo stesso livello di consapevolezza è inutile raccontarcela. è così se voi avete avuto o avrete mai o, o vi auguro di avere la presenza di un maestro cioè, cioè di un essere sia incarnato che non incarnato che ha ehm, che ha completamente svolto il suo proposito illuminato le sue ombre ed pura luce quindi sta emanando amore emanando luce sta compiendo la sua missione ecco voi vi, vi rendete conto che no lui è qui nell'altra dimensione o tutte e due per ispirarti per aiutarti a vibrare insieme a lui e tirar fuori il meglio di te per manifestare la versione migliore di te quindi siamo consapevoli che non siamo tutti sulla stessa vibrazione ecco anche quando incontriamo gli esseri umani non illuminati non i maestri non siamo tutti allo stesso livello non significa attenzione che uno è meglio uno è più avanti uno è più indietro no Significa che siamo su livelli diversi, quindi non c'è uno migliore dell'altro, non c'è uno di più, uno di meno, ma ognuno di noi ha proprio il compito di riscoprire, ricordarsi della sua bellezza, della sua luce e concentrarsi su quella e emanarla, emanarla, emanarla, perché quando tu la vedi, la riconosci e la emani, tu fai felice che ti sta vicino, non è egoismo. Egoismo è quando tu parti dall'ego e dici ah ma io so, tu non sai niente, io ho letto tanti libri, e ho fatto tanti corsi, tu va là, ma poveretto, ma qua... questo sì è ego, chiaro, no? La differenza. Ma viceversa, ehm, anche per esempio eh, la qualità dell'umiltà, attenzione, eh, l'umiltà non significa sottomissione, non significa essere da meno, ma significa riconoscere ciò che si è senza bisogno di dimostrarlo, ma mostrandolo. Avete capito la differenza? L'ego dimostra. Io qua, io là, io su, io giù, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, no? Invece il sé, il cuore, mostra. Ecco, questa è l'umiltà del cuore. Attenzione, non significa dire sempre di sì, farsi bastonare, eh? questo è un altro discorso. Spero di aver risposto. È difficile essere sempre onesti con gli altri, soprattutto nell'ambito lavorativo. Beh, eh, facile e difficile è un altro eh, termine no? tipico della nostra... Eh, Concezione di vita duale. Perché dico questo? Perché non c'è una cosa facile e una cosa difficile. Mm? Noi eh, in realtà siamo qui per manifestare la terza possibilità, cioè l'unione degli opposti. Gli opposti sono appunto il bianco e il nero, il maschile e il femminile, il difficile e il facile. Mm? In realtà esiste appunto padre, la madre e il figlio, la terza via. La terza via significa che tu svilupperai l'abilità, perché sei in contatto con la tua vera parte, al lavoro per esempio, di dire ciò che eh, reputi giusto dire nel momento e con la persona giusta. Eh, c'è modo e modo di dire le cose tu puoi dire la stessa cosa facendola arrivare come per esempio una, una critica o come una lamentela oppure puoi dire lo stesso concetto facendolo arrivare in maniera neutra ecco lì si sviluppa l'abilità qui si tratta di illuminare le nostre ombre guardiamo come ci esprimiamo qual è la nostra tendenza Lì dobbiamo andare. Anche essere onesti verso se stessi è difficile. Ecco, diciamo piuttosto questo: che essere onesti con noi stessi richiede impegno. Allora, l'impegno che tutti fuggono: no, il giorno d'oggi tutto deve essere light, tutto subito. No, non, non leggo manco un libro perché c'ho i video, tutto deve essere tic e tac. L'impegno, anche qui, è visto come una cosa. Ma l'impegno produce gioia, non è pesante. Significa che io veramente mi impegno ogni volta che mi accorgo che non sono onesta con me stessa, che non sto dicendo una cosa che veramente penso, mi fermo, rettifico, ho sempre la possibilità di rettificare e cambio. Tutto tutto cambia, eh? cioè noi non, non possiamo pretendere di essere uguali, eh, ma tu avevi detto, sì avevo detto, avevo fatto, è passato un anno, oggi no, dico e faccio un'altra cosa, allora questo non è non essere coerenti, è essere sempre in contatto con se stessi, siamo sempre in costante trasformazione, anche l'anima è in continua evoluzione, evolve attraverso le incarnazioni, anche attraverso le incarnazioni, se riesce a, fa, a trarre l'insegnamento dall'esperienza. Se stai in una personalità che dorme, sogni profondi, ovviamente non evolve, tocca tornare <ride> e tornare e tornare. La ruota del samsara. Bene, quindi queste qualità: l'onestà, la coerenza, una certa disciplina spirituale sono qualità che vanno coltivate giorno dopo giorno ma del resto cosa abbiamo di meglio da fare eh? mi domando <ride> cosa abbiamo di meglio da fare se non migliorare noi stessi allora qualcuno potrebbe dire ma perché noi non, non andiamo bene così no non è che noi non andiamo bene così è che ognuno di noi contiene un seme di bellezza verità e bontà che deve portare i suoi frutti sulla terra è questo che siamo venuti a fare è questa la nostra missione di vita e se non lo facciamo oggi lo faremo domani ma questo faremo e quindi uh, è una grande occasione questa, questa vita e e quindi in questo momento particolare è una grandissima occasione, forse un'occasione che non ci capitava da un sacco di tempo, quella di dover veramente mettere tutto davanti a noi, tutto sotto un faro potente per illuminarlo. Tutte le cose in cui abbiamo creduto, in cui abbiamo, no? abbiamo fatto conto, tutto che crolla, che cade, che, che, che, che cos'è? E, e, e qui si sviluppa veramente il nostro equilibrismo spirituale. Vorere tutto come prima? Ma ci sono delle cose che magari vorremmo migliorare e altre no, che non ci sono più e va bene così. Ma rimanere sempre attaccati, ripeto, partiamo sempre da noi, rimanere sempre attaccati. All'idea di noi, alle cose che ci piacevano, a, uh, a come eravamo, credevamo di essere: non ha alcun senso, genera sofferenza. Genera sofferenza e non porta al movimento, all'evoluzione. Um, ok, quindi. Um, essere equilibristi spirituali significa non dimenticarsi cosa siamo venuti a fare e rimanere in equilibrio anche quando sotto di noi la terra trema significa affrontare le nostre paure dalla luce della conoscenza e quindi fare un passo indietro un passo in alto e guardare dall'alto dall'alto esattamente come fa l'acqua se non lo facciamo è molto facile che rimaniamo coinvolti nelle cose perdiamo la visione dall'alto perdiamo la lucidità e perdiamo la serenità soprattutto e la gioia perché ripeto la gioia va coltivata va coltivata um, quando e noi eh, siamo in un momento emotivo pesante perché eh, stiamo eh, passando un periodo difficile o apparentemente difficile, come dicono i maestri. Dice, eh, come fai a essere tutto contento? È chiaro che non fai salti di gioia, ma se tu hai sviluppato questo atteggiamento di coltivare la gioia, riesci comunque a non cadere, per esempio, nella disperazione o nella tristezza profonda o nella rabbia un qualsiasi altra emozione densa che ti toglie dal tuo centro però ripeto è un equilibrio è un allenamento è un impegno iniziamo per favore a credere veramente che ciò che è reale non è ciò che si può toccare vedere con gli occhi fisici questo è un aspetto della realtà, ma ciò che è davvero reale, cioè del re, cioè regale, è soprattutto ciò che non si vede, ma c'è, la parte che non si vede di noi, ma c'è. Noi non metteremo mai in dubbio l'esistenza dell'aria, giusto? Però l'aria non si vede. E, e, e se noi pensiamo all'aria, pensiamo anche che in realtà l'aria è l'elemento che è associato, pensate, al chakra del cuore perché l'amore che emana il chakra del cuore non si vede ma è, si sente profondamente perché nessuno potrebbe ignorare un sentimento, esattamente come si sente l'aria, il vento sulla nostra pelle. Quindi quando intendo dire eh, di iniziare a credere reali le cose che non, non necessariamente si toccano con mano, lo dico perché quando vi trovate a dire, eh sì, vabbè, ma io ho da fare questo, da fare quell'altro, oppure eh, ma guarda il mondo, cosa sta succedendo, ricordatevi che quella è una parte della realtà, ma non è la realtà vera. In questo periodo, come in tanti altri periodi di fine ciclo, eh, i maestri, le coscienze spirituali eh, sono in grande fermento, per così dire. Stanno lavorando, non è il termine giusto, ma non ne ho altri, tantissimo per aiutarci a ricordarci di noi, per aiutarci a ricordarci che dobbiamo anche noi fare la nostra parte qui sulla Terra. E, cioè ovunque voi potete percepire la loro presenza se vi sintonizzate sull'invisibile non è necessario avere le visioni io non le ho le visioni ma certe cose le sento e come le sento io migliaia di persone siamo in tanti eh? siete tanti bisogna però iniziare a appunto eh, concentrarci focalizzarci su ciò che è importante se ci facciamo sempre distrarre poi è più difficile e in questo momento, lo ripeto, i maestri ci dicono che non possiamo permetterci di, distrarre, di distrarci. Bene, allora io volevo vedere se ci sono altre domande. Come si accede ai registri? Possibile che accada in fase di eh, dormiveglio di sonno. Oh sì, certo, non è che c'è un modo solo per accedere ai registri. Molte persone che mi raccontano che hanno magari fatto un sogno in cui loro entravano in questa biblioteca, prendevano il loro registro e così. Um, lo stato di dormiveglia è uno stato di profondo rilassamento in cui noi abbiamo appunto le onde cerebrali più rallentate, la mente più calma, i pensieri sono più diradati, quindi c'è più facile... Ehm, percepire appunto la vibrazione, l'informazione che, che è vibrazione e avere magari accesso al registro accasciico personale o avere delle risposte, no? Sapete come quando si dice ti fate una domanda la sera, il giorno dopo ti arriva la risposta. Perché chiaramente quando noi dobbiamo interloquire con il mondo spirituale non possiamo usare mh, la vibrazione densa che usiamo per interagire tra di noi nel mondo denso della terza dimensione allora la mente se continua a pensare a interferire non ce lo permette quindi nel dormiveglia sì è più facile vediamo se ho risposto sì eh, nel mondo acuti, ci sono acuti sentimenti di odio, malvagità, complotismo se il male dilaga, se i veri valori dell'umanità sembrano scomparsi lei è d'accordo nel ritenere che l'unica arma vincente che abbiamo sia l'esempio dell'amore di Dio, la fede profonda verso i principi diffusi dal Cristo che per salvare noi dal peccato si è immolato certo Mariella che sono d'accordo, magari non tanto nella visione eh, che hai descritto tu del Cristo che per salvare noi si è immolato, perché secondo me eh, il Cristo ha fatto molto di più di questo per noi e continua a farlo. Okay? Quando io dico che il Cristo continua a farlo, intendo dire che continua a farlo come aveva detto proprio attraverso di noi. All'inizio, non so se tu c'eri, di questa conversazione ho detto che noi Passiamo da esseri umani a esseri umani coscienti, a essere umani cristici, cioè questo è il nostro tragitto, questo siamo venuti a fare, lui ce l'ha fatto vedere nel senso che è riuscito a trascendere appunto anche la morte fisica ritornando nel corpo di luce. Il maestro Yeshua è venuto qui per darci degli insegnamenti perché fossero registrati in Akasha questi insegnamenti perché eh, lì stanno perché fossero a disposizione di tutti coloro che si risvegliano a questi insegnamenti poi abbiamo i Vangeli sì però in realtà lui non ha mai scritto una sola parola ma tutto ciò che ha detto che ha fatto è in Akasha e quindi ehm, quello che lui ha insegnato è molto diverso da quello che ci hanno insegnato ma davvero tanto diverso e meno male che adesso sta venendo alla luce la verità. Meno male che tra i rotoli del mal morto, che sono soltanto nel 1945, vi rendete conto di cioè, quanta ignoranza ancora c'è su questo. Stanno ancora studiando. E sono solo una minima parte di tutto ciò che è andato distrutto. Ma non importa, perché è tutto lì. Allora, se io mi, mi, mi, mi connetto, e voglio avere accesso a queste informazioni lo posso fare quanto e come dipenderà chiaramente dalla mia coscienza dalla mia vibrazione interna perché per avere accesso alla verità assoluta a, a un insegnamento così alto è chiaro che anche io devo fare la mia parte e quindi invece di concentrarmi sul mondo su quello sulla malvagità eccetera eccetera che non la sto negando esiste la metto da parte e Mi concentro sulla mia capacità di percepire il buono che c'è in me, il bello che c'è in me, il vero che c'è in me e che c'è in te, perché ovviamente c'è anche in te, non soltanto in me, ovviamente. Se noi cominciassimo a guardare gli altri con amore guard se guard guard come guardiamo noi stessi, ama eh? il prossimo tuo come te stesso, ma cioè eh, tutto il resto sparisce. Cominciamo a focalizzarci su questo, lo dobbiamo fare, proprio e proprio dobbiamo fare se vogliamo resistere, se vogliamo stare in equilibrio in questo periodo, perché da fuori le risposte non arrivano. Gesù Cristo, Yeshua, non ritorna nel corpo, non ha senso, lo ha già fatto, ma ritorna nel corpo di tutti noi, ognuno di noi ha il Gesù dentro, il Cristo dentro. Deve solo andare a scovarlo. E per farlo deve, io dico sempre, vuoi fare pulizia? Devi avere a che fare con lo sporco. Non è che basta che ti metti vestito di bianco, accendi l'incenso e le candele. L'incenso e le candele vanno bene, ma non è quello. Devi andare a guardare dentro di te. Se la tua personalità ha delle ferite le devi guardare, devi toglierci il pus per poterle disinfettare con amore però ecco questo è quello che io dico sempre anche alle persone che vengono da me per i percorsi di counseling con amore si può fare questo con le batoste no anche perché le batoste ce le diamo già abbastanza da soli credo allora vediamo spero di aver risposto Mariella quando io medito vedo il quadro che dopo devo disegnare. Eh, non ho capito, li vedo continuamente nel mio pensiero. C'è qualche significato? Guarda, io non lo so, non lo so se c'è qualche significato. Eh, se tu vedi un quadro e poi tu hai eh, l'abilità di disegnarlo, va benissimo fallo. Io credo che quello che ci appare in meditazione... Uh, alcuni uh, vedono dei simboli alcuni hanno appunto delle immagini e poi noi lo vogliamo riprodurre o cercare di riprodurre va benissimo questa è l'arte ispirata no se tu hai questa capacità mamma mia fallo subito perché perché cosa significa che tu stai appunto compiendo la tua missione cioè prendi una cosa dal cielo e la trasferisci sulla terra L'arte sacra, l'arte ispirata, che cos'è? È proprio l'artista che canalizza l'immagine, l'informazione e la mette su tela o la mette in un'opera, in un'opera un scritta. Questo è l'arte sacra, perché questa opera d'arte, sia un quadro, sia uno scritto, sia una fotografia, sia qualsiasi cosa, è intrisa di questa vibrazione altissima e quindi quando io la guardo quando io la prendo alle mie pareti o quando io leggo un certo libro entrerò in risonanza con quella vibrazione altissima quindi mi fa bene mi aiuta mi aiuta a tirare fuori la versione migliore di me mi aiuta a stare in pace quindi questo posso dirti poi è ehm, eh, il significato non lo so forse Forse non è neanche così importante o forse lo, lo, lo capirai tu, questo posso dire. E, e questo per ogni cosa, no? Eh, il, lo stare qui è anche proprio una scoperta. Ricordo che una volta eh, ho avuto la, così, la possibilità di incontrare un... Un Ragazzo indaco molto ispirato che, che veniva appunto qui in Italia, lo traducevo per e, e, che, che lui, appunto, una, ricorda tutte le vite precedenti. E lui aveva accesso ai registri Akashici. E, e allora io gli, gli ho chiesto: Scusa, ma perché ricevi tutte queste informazioni? Non sarebbe più semplice che ti dicessero: Vai là, fai questo, fai quell'altro. E lui mi ha detto: Eh no, perché allora voglio dire è, è finito il gioco. Cioè, il mio compito è proprio scoprirlo cioè la vita è fatta anche di questo no? altrimenti cioè, questo rende anche interessante la vita quindi eh, questo è un pochino allora io ehm, direi che eh, per questa sera ho concluso eh, se c'è qualche altra domanda magari fatela adesso nella chat così riesco ancora a rispondervi Altrimenti io vi do appuntamento sempre qui, eh, sempre su Focus, eh, tra circa un mese, quindi eh, il 14 di ottobre, eh, sempre alle 21.30, sempre di venerdì, eh, per eh, una nuova chiacchierata eh, su, su questi temi, insomma, sui registri akashici, sulla spiritualità, su Dio, su come essere equilibristi spirituali. E, intanto in questo mese che ci separa vi putto così una, una proposta di ehm, provare proprio a eh, osservare quante volte nella vostra giornata eh, tendete a eh, giudicarvi, criticarvi. Ehm, e quante volte invece no? Ecco, semplicemente questo. Allora, grazie, grazie a tutti quanti voi che mi avete seguito, eh, spero che siate stati bene. E se ci sono poi eh, delle altre cose, le, le potete sempre magari scrivere. Io vi ricordo che c'è una pagina Facebook, si chiama I Registi Akashici. Eh, grazie e, e quindi ehm, e quindi niente magari se avete altre cose che vi vengono in mente dopo io eh, poi vedo i messaggi vi rispondo anche su, su facebook mm? bene allora baci a tutti eh? un abbraccio e alla prossima ciao buona serata